benvenuti a tutti quanti procediamo la nostra rubrica su le virtù magiche delle lettere con la lettera gam che è la terza lettera dell'alfabeto vi faccio vedere subito eh, per iniziare vi faccio vedere le sue evoluzioni grafiche e quindi ve le faccio vedere subito qua, vedete che per esempio da, da questo qua, da questa evoluzione media, deriverà poi il nostro numero 3, ad esempio, da quest'altra deriva la gamma, La gamma, no? gamma dell'alfabeto greco, la gamma maiuscola, deriva la G eh, araba e certamente poi nell'alfabeto romano, diciamo così, la C e la G. Questo è un po' uh, l'evoluzione, eh, diciamo, nel, nel tempo di, di questa lettera. C'è da dire che il significato iniziale, diciamo così, originario, come si può ben intuire, no? Anche dal pittogramma, è un piede. In realtà, ovviamente, il piede è una parte della gamba, no? tutt'oggi, la gamba, di fatto, si chiama gamba eh, diciamo che il piede ha una funzione molto importante che è quella di camminare quindi anche camminare, quindi procedere ma anche camminare nel senso di trasportare, no? radunare, in qualche modo è parte dei significati di questa lettera. Di fatto, se uno scrive la pronuncia no? eh, GAM proprio, G-E-M praticamente, vedete che è come se fosse un piede e l'acqua, quindi camminare verso l'acqua e si sa che nelle zone anche magari un po' più eh, desertiche, no? un po' più di siccità, erano proprio intorno ai piccoli laghi di acqua, ai piccole pozze di acqua che si formavano, che si radunavano, come ad esempio possiamo prendere in visione un gruppo di animali, no? che si radunano tutti attorno all'acqua. Quindi ecco che anche radunare, raggruppare assieme è uno dei significati, Uh, di, questo, di questa potenza, di questa, di questa forza. Certamente c'è da capire che la parola uh, Gamal, per esempio, mh, sappiate che in ebraico uh, questa lettera qua si chiama Gimel, ok? La parola Gamal è proprio cammello. Il senso è più o meno lo stesso che abbiamo detto, quindi, cioè il cammello è comunque è il mezzo di eh, trasporto, ok? È anche un animale molto forte, nel senso che comunque riesce a resistere eh, senza acqua per parecchio tempo, no? E ed è sempre un mezzo di trasporto, quindi trasporta qualcosa, si muove verso qualcosa. La, eh, un altro degli aspetti, un'altra delle sfumature di significato di questa lettera è... Eh, la parola Gamal, sempre, però significa eh, in ebraico nutrire qualcosa, tipo una pianta, un, un albero da frutto nutrire fino a completa maturazione è anche la stessa parola usata verso il nutrimento, l'allattamento di un bambino quindi iniziamo a scoprire... Mm, considerando il fatto no, che da una situazione di stasi, diciamo così, nel senso che abbiamo l'Alef, Al, che è il principio primo di ogni cosa, però in potenza. Quindi è vero che è l'Alef nell'uomo, è, è l'Alef nell nella natura, abbiamo visto no? già tutto questo, però in, te, inteso come il principio uno di ogni cosa, ma senza la molteplicità che è iniziata, senza la trasformazione, la manifestazione che è iniziata abbiamo visto come bet invece è proprio la creazione quindi da un principio 1 inizia il ciclo dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inizia no? il discorso della creazione invece con gam iniziamo a vedere questo aspetto di eh, nutrimento della creazione che è avvenuta, perché di fatto non basta un impulso creativo per poi avere la creazione, serve anche qualcosa che questo impulso lo porti avanti, giusto? Vi sarà capitato sicuramente anche in tutti gli aspetti della vita, no? Vi viene un'idea, vi viene un pensiero, vi viene un progetto, non basta l'impulso creativo sufficiente, no? Vi serve anche qualcosa che lo eh, accudisca, ecco, e che lo porti a maturazione. E questa forza è proprio rappresentanza di GAM. Di fatto non è un caso che GAM è anche il numero 3. Il numero 3 è proprio questa combinazione, in qualche modo, no? combinazione delle due forze al bet affinché se ne produca un frutto quindi è come anche il semplice eh, aspetto del polo più dell'universo, polo meno dell'universo e il polo neutro dell'universo che fa da mediatore tra i due flussi senza questo mediatore non ci sarebbe possibilità di ehm, nutrire la creazione. E quindi i più andrebbero per conto suo, i meno andrebbero per conto loro, ma l'unione, senza un mediatore, diciamo, neutrale di contatto, l'unione tra i due non sarebbe possibile. Basti pensare che Gmla, ad esempio, sempre parola no? che inizia con la G, è... Proprio un ponte, un ponte tra due luoghi, quindi capirete eh, un po' questo aspetto presente di eh, mediatore eh, di forza. E' proprio grazie a questa mediazione di forza che è possibile la creazione che vada avanti fino poi alla manifestazione finale. Detto questo... Si, si deve anche osservare molto velocemente l'aspetto di GAM, quale ricchezza. Di fatto siamo sempre davanti a un'altra lettera doppia, vi avevo accennato che vi sono sette lettere doppie, questa è la seconda che incontriamo. E quindi i suoi, i, le sue sfumature, diciamo così, la sua potenza è quella di ricchezza, ma anche il contrario, cioè anche di povertà. Per quanto riguarda, diciamo così, la, la ricchezza, basti pensare alla parola Gimilut hasadin che è una parola ebraica, significa proprio questo, cioè colui che dispensa che è dispensatore di ricchezza e anche di gentilezza. È colui che dà, e quindi quando uno dà vuol dire che è in grado di dare, giusto? Altrimenti non puoi dare quello che non hai, giusto? Quindi dispensatore di, di ricchezza ma anche di gentilezza. È importante che gamel significa vincere quindi in qualche modo la vincita no? quando tu vinci qualcosa invece in qualche modo stai prendendo qualcosa giusto? la stai ricevendo e di fatto comunque chi dispensa ricchezza generalmente è anche qualcuno che la riceve questa ricchezza altrimenti eh, sarebbe impossibile dispensare ricchezza ed ecco che quindi c'è questo aspetto di cui, appunto, GAM è maestra, della vera ricchezza. Cioè, GAM ci insegna che essere ricchi, in realtà, significa e è causato da il nostro dare. E non dal nostro prendere mi spiego meglio considerate che chi è grande ehm, chi è grande anche a livello spirituale no chi ha una grandezza no gadol gedolim è chi ha una grandezza anche quando qualcuno ha una grandezza spirituale e allora qual è l'associazione tra gadol quindi qualcuno che è grande e che, si, che estende, no? qualcuno che si estende anche, e ricchezza. L'associazione è proprio la chiave della ricchezza stessa. Cioè, se quando, quando tu veramente ricevi ricchezza dal mondo, e sto parlando in realtà di un po' tutti i tipologie di ricchezza, non soltanto la ricchezza in soldi, in denaro, ma anche quella, ma anche ricchezza in altri ambiti, perché per esempio uno può essere povero in amore, cioè una persona che vuole tanto e desidera tanto una storia con, con una donna adatta, ma poi non la trova, è chiaro che in quel momento della sua vita è povero in amore, non ha ricchezza in amore, quindi sappiate che la ricchezza può essere anche in ambiti diversi dal denaro, per esempio la ricchezza nella salute, no? La ricchezza... I, nei rapporti affettivi e, e familiari ci sono diverse tipologie di ricchezza, in realtà. Ma qui Gam è proprio che ci insegna che la ricchezza dipende dalla tua grandezza, dal tuo eh no? essere Gimilud Hasadin, cioè co, dispensatore della tua gentilezza, dispensatore di te stesso al mondo. Più dai te stesso al mondo, diciamo così, diventando più grande, gadol, quindi estendendo te stesso al mondo, E più che arriva la ricchezza. Considerate che, per esempio, se voi eh, donate il vostro aiuto, per esempio, a qualcuno, è come se aveste donato voi stessi a questa persona, giusto? Vi, avete capito qual è il discorso? Cioè, una persona, per esempio, che apre un'azienda, che poi questa azienda aiuterà migliaia di persone, veramente, è come se questa persona si fosse estesa, in qualche modo. Ecco il concetto tra essere grandi ed essere ricchi e attrarre questa forza dentro la propria vita. Più sei piccolo, chiuso in te stesso, e che ce l'hai con tutto il mondo, sei arrabbiato con tutto il mondo, eccetera, è più che le porte sono chiuse, perché praticamente vai all'opposto, no? nel lato, diciamo così, malefico della lettera, vi ho detto, è no? una lettera doppia e quindi per andare nel lato malefico della povertà devi fare il contrario, di gadol, gadolim, il contrario, cioè chiuderti in te stesso, essere arrabbiato con tutto e con tutti, criticare sempre e quindi tenere le distanze sempre da, da ogni cosa, eccetera. Allora, per concludere questo ragionamento affinché non rimanga astratto, il vero segreto, parliamo del denaro in questo caso, va bene? Perché magari ricchezza uno lo associa anche giustamente al denaro e ai soldi. Allora, il vero segreto per ricevere ricchezza di denaro e io non intendo 2 euro o 300 euro o 500 euro io intendo ricchezza di denaro lo sapete qual è il segreto principale per questo non è trovare il modo di far soldi impegnarsi nel modo di far soldi eccetera eccetera questo non ti porterà ricchezza in denaro il vero segreto è essere utile alle persone. Fare qualcosa per cui le persone ti pagano proprio perché gli servi, gli sei utile. La vedete la giustizia del mondo? Non sto scherzando. Questo è il modo più centrato, più vero per aprire le porte di GAM nel denaro. Impegnatevi trovate due ore al giorno per pensarci in fondo alla settimana avete impegnato 14 ore solo per pensarci se siete in una famiglia e avete questi problemi di denaro lo fate con tutta la famiglia di pensarci perché cioè tutta la famiglia, noi figli magari però marito e moglie sì perché ci si deve pensare insieme visto che siamo insieme in una situazione ma sappiate che dovete impegnarvi solo in questo, cioè, ve l'ho detto adesso, no? Gimilut Hasadin, cioè nel dare completamente il vostro servizio, la vostra gentilezza e di essere grandi, di, di potervi estendere nel mondo. Questo vi aprirà le porte di questa lettera, di questa potenza, della vera ricchezza. Perché voi sarete utili. Quindi si deve cercare il modo di servire alle persone. cioè quello dice: Io faccio. Um, molto spesso, molto spesso, ci si confonde del fatto di seguire la propria passione. C'è un, un po' il mito, no? Segui la tua passione e fai soldi con la tua passione. Calma! Cioè. <ride> Fare soldi con le proprie passioni eh, può essere bello da un certo punto di vista, ma devi seguire le leggi universali, le leggi universali della natura. Perché se te stai pensando a te stesso, cosa vuol dire seguo la mia passione? Se la mia passione fa un puzzle, a me piace molto fare i puzzle, no? Eh, allora io devo fare soldi facendo, con i puzzle. Oppure mi piace molto dipingere eh, come impara a me, devo fare i soldi dipingendo? No. Ogni buon pittore che poi ha fatto veramente successo sa, sapete cosa sa? Sa che le proprie tele daranno alle persone che poi le guardano, alle persone che poi le contemplano, le proprie tele daranno emozione, appagheranno emozione, daranno quel senso di appagamento, ecco che cosa un pittore che poi fa successo sta dando alle persone, quindi sta sempre dando, non si ottengono mai le ricchezze, diciamo così, prendendo, cioè trovando i modi per prendere, no, qui si va nel lato, si va ben presto, nel lato malefico della lettera, non in quello benefico. Trovate il modo di dare utilità, cioè di essere veramente utili alle persone. Se è possibile, a tante persone siate utili, capite? E quindi estendete la vostra grandezza voi stessi agli altri e queste persone vi pagheranno volentieri l'universo ovviamente dovrete chiedere il compenso in denaro cioè invece di dire eh, universo ringraziami con tante emozioni di amore e pace mettete un prezzo anche nelle cose, no? trovate poi un piccolo ma è la minima parte questa, 5% trovate un piccolo modo poi per mettere in chiaro che voi avete dei prezzi, no? ma sappiate che in questa maniera voi veramente aprite le porte alla ricchezza, proprio perché non state pensando a come prendere soldi, come, eh, no, state pensando a come essere utili, come, praticamente, come fare del bene, come realizzare qualcosa, anche un cantante, che poi magari può essere famoso, eccetera, eccetera, è uguale, regala emozioni, dona emozioni, si possono donare anche emozioni, certamente, Capito? Quindi, sempre, e, e questo è no, l'insegnamento alla fine di questa, di questa lettera, cioè sempre eh, essere dono per il mondo, visto che tu sei nato nell'esistenza come dono della vita, continua a donare veramente te stesso, senza risparmiare, no? Avidamente in qualche modo risparmi di qua e poi, no? No. Dai il massimo tranquillamente e arricchisci il mondo e tu ne verrai arricchito a tua volta. Continua a impoverire il mondo con le tue lamentele, con la tua voglia di povertà, con la tua voglia di essere contro tutto e tutti, con la tua voglia di chiuderti nel tuo guscio e va tranquillo che rimarrai chiuso nel tuo guscio, capito? Arricchite il mondo e il mondo arricchirà voi. Questa è proprio la legge della natura. Perché, nessuna persona, se voi gli avete fatto un, un servizio per cui questa persona proprio ha cambiato la sua vita, è realizzata, ha risolto il suo problema, questa persona ti pagherà perché ha risolto il suo problema. Anzi, ti ricontatterà di nuovo e magari ti ordinerà un nuovo servizio, capite? Questo ovviamente è da applicare a ogni ambito, però a volte arriva il momento in cui uno si deve prendere la responsabilità di seguire le leggi universali come un individuo e non più come eh, un ammasso no? di, di, di cose. <ride> Ma tornando a noi, quindi, abbiamo un po' visto i significati principali di GAM, che c'è quindi, no, in questo senso anche di raggruppare assieme è collegato al numero 3, cioè di unire assieme, no, le due forze, unirle assieme in una terza, gamma. Appunto, um, abbiamo visto un po' gli aspetti della, della ricchezza, proprio abbiamo accennato a questo, diciamo così, un ultimo aspetto, ecco, mi piacerebbe magari presentarvi, è proprio questo di, eh, certamente di dualità, essendo una lettera doppia ha sempre questa bivalenza, però c'è questo aspetto che il piede, no? la gamba per camminare può andare verso qualcosa, giusto? Oppure andarsene via da qualcosa. Ecco l'aspetto di, diciamo così, um, l'aspetto un po' di tutta la natura in realtà, di attrazione, ricevere, oppure repulsione, ma anche dare qualcosa. Ci sono un po' tutti e due gli aspetti, quindi diciamo che con la... Quello che voglio dire è che ho cercato... perché vi ho fatto questa parentesi sulla ricchezza? Perché dovete capire con esempi concreti e pratici quello di cui stiamo parlando. È inutile che vi metta a fare le metafisiche e le teorie eh, astratte. Si parlano di cose concrete, pratiche che ci riguardano la vita di tutti i giorni e magari allora capite bene di cosa stiamo parlando, lo potete vedere nella vostra vita, va bene? Questo è importante, che voi vediate nella vostra vita le lettere, non devono rimanere astratte perché altrimenti non vi serve a nulla in realtà. E Quindi questo quello che, che, che voglio dirvi con quest'ultimo aspetto del andare no? e ritornare, eh, oppure andare e venire, ecco, è questo aspetto, cioè che come gamma, è, la, è esattamente la forza che ti dà la ricchezza, se tu la capisci, allo stesso modo Jim, cioè l'altro la suo, suo aspetto, è la, la, cosa, la, la forza che invece ti darà la povertà. Dipende da quanto tu... Uh, acquisisci, diciamo così, la saggezza di come stanno le cose nella vita. Non è un caso, certamente, che vedete la gematria no? di Gimel, per esempio, che il, vi ho detto che si dice Gimel in, in ebraico, no? Vedete 3, 40, 30, 73, ed è esattamente la stessa numerologia di Chokmah, che è la seconda sefira dell'albero della vita della saggezza. Quindi più siete in conoscenza e visione e più state vivendo la saggezza che è già presente nella vita, quindi più siete in armonia con la saggezza della vita e più che questa lettera vi aprirà le strade della ricchezza e del suo aspetto benefico. Quindi, alla stessa maniera, meno siete um, in, in accordo, diciamo così, in uh, sintonia e, e conoscenza con le, le leggi universali, la saggezza della vita, e più che questa lettera diventerà per voi uh, malefica. Quindi l'aspetto della povertà e, e di tutto ciò che ne viene poi accanto, no? Quindi è chiaro che un eccesso, diciamo così, del plus diviene ricchezza. Un eccesso del minus diviene povertà. In realtà vi è anche una strada di mezzo che è l'equilibrio e questo anche si può imparare certamente. Per quanto riguarda le pratiche da fare con GAM, se certamente sapete ormai già con questa rubrica che la, la, la connessione, la, la stabilizzazione, diciamo no, la conoscenza empirica poi della lettera vi permetterà poi di sbloccare, di far funzionare ancora meglio poi tutti i rituali che ci sono a riguardo e che vi comunicherò nei prossimi video proprio riguardo a GAM in questo caso. Quindi fate la connessione con la lettera anche durasse un lavoro, una settimanetta, 10 giorni, perché ne riceverete proprio i frutti veramente del lavoro fatto. Certamente come, primo, come prima pratica potete fare la, la, la vocalizzazione anche qua di GAM, quindi vi prendete 5 minuti, ad esempio nella giornata, 10 minuti, vi preparate tranquilli e poi iniziate GAM. GAM, GAM, GAM, GAM, GAM. Non vi soffermate troppo sulla M, anche se ovviamente c'è, ma sulla G. E ricordatevi che già pronunciare e, e, la lettera in questa maniera GAM vi orienta immediatamente verso proprio, eh, appunto, vi ho detto no, all'inizio, camminare verso l'acqua. Quindi vi orienta proprio verso l'acqua, no? E' anche la, fe la fecondità, la ricchezza, l'abbondanza. Quindi GAM è un ottimo uh, GAM che poi può essere anche GAN in una certa maniera, no? Uh, Ganesha, ad esempio. Cioè GAN, GAM sono mantra, eh, radici veramente legate alla ricchezza. Certamente io... Mi fermerei qua, a livello iniziale di lavoro. Se qualcuno volesse approfondire la completezza della lettera, così come avevamo detto in bet, dopo una settimanetta di lavoro fatto bene, voi farete eh, tre volte il lato positivo e tre volte il lato negativo. Vi faccio sentire. Gam, gam, gam, gim, gim. Gim, gam, gam, gam. Quindi, avete visto, no? Poi si riparte la stessa sequenza. Quindi tre volte gam, tre volte gim e tre volte gam. E poi si riparte tre volte gam. Capito? Tre volte gim, tre volte gam. Tre volte gam, tre volte gim 3 volte gamma, ok? Quindi in tutto, diciamo, in una sequenza ci sono 6 volte di gamma e solo 3 volte di G, ma allora in questo modo voi avete anche tranquillamente la protezione verso eventuali effetti negativi della lettera, ma avete la possibilità di scoprire alcuni aspetti che se no non si scoprono in nessun'altra maniera. Detto questo, vi è un ulteriore modo per lavorare veramente su questa lettera. Dovete realizzare che la g g 1 1 1 g g g sono esattamente i suoni che l'infante fa all'inizio proprio per una sorta di divertimento. Ni g n Avete mai sentito un bambino piccolo, no? Un neonato e sono esattamente i primi proprio suoni di apprezzamento, di divertimento e di, di gioco, in qualche modo. E quindi sono dei suoni molto molto eh, ancestrali, molto molto primitivi per noi. La pratica che adesso vi dico è una pratica molto intensa, quindi io ve la comunico tranquillamente, però facendovi le premesse giuste, perché io mi aspetto che le persone che ascoltano questo video ma anche che poi mettono in pratica siano persone un po' mature altrimenti il mio consiglio è di non praticare nulla fate tranquilli, non vi praticate niente eccetera però anche devo dar valore a questa rubrica e dire quello che sento che va detto senza pensare che ci siano delle persone che poi abusano di questo se fate uso improprio di quel che vi dico, sono affari vostri alla fin fine, no? Non sono eh, affari miei, ok? Io vi dico questa tecnica che è un po' potente, però vi aprirà veramente, ehm, diciamo così, le conoscenze e eh, gli effetti anche su altri aspetti della vita. Voi considerate che la G è anche una lettera di conoscenza, cioè non è un caso, per esempio, che nella massoneria la G sia proprio, diciamo, penso la lettera principale, non è un caso se la G in inglese di God, ok? Quindi Dio, G, G, ok? Um, è una lettera molto misteriosa che, oltre a quel che vi ho detto, naturalmente nasconde anche molte conoscenze esoteriche, qualcosa scoprirete anche poi nella ritualistica, mettendo in pratica vedrete alcuni aspetti proprio di, questo, di questa potenza che, che, che sono invece molto molto concreti, ma sappiate che la G, allora noi quando pratichiamo eccetera useremo sempre G, ok? non usiamo G, il suono G dolce, no, usiamo G. Se la unite alla lettera, alle vocali, no? Se la unite alla lettera A, per esempio, ga questa, praticare quindi le, le, le, la connessione, diciamo così, con questo suono aumenterà la fiducia in voi stessi. Se connettete G alla lettera E, quindi g, GHE, allora, lavorerete sull'attenzione, quindi se ci sono problemi di bassa attenzione oppure avete bisogno di particolare attenzione per un compito, eccetera, eccetera, un minuto di vocalizzazione con la E, GUE, perché poi in realtà, co, eh, poi ve lo spiego meglio quando ve le dico tutte, però con la GE, GUE, GUE, allora vi risveglierà l'attenzione che vi serve. Unita alla lettera, eh, dunque, A, E, O, unita alla lettera O, vi risveglierà quella sensibilità necessaria per comprendere gli insegnamenti esoterici, per comprendere quegli insegnamenti che sono oltre il velo del visibile. GO. Go. Unita alla lettera i, invece vi uh, darà un senso di profonda, um, come posso spiegare? Di profondo uh, sì, di profonda rettitudine, cioè è proprio l'aspetto, la, no? Uh, gui. GUI, Gui. l'aspetto dell'uomo dell che um, accede ai propri aspetti superiori, al, alla propria natura divina. Questo è l'aspetto di questa semplice radice di suono e vi sveglierà questo aspetto. Praticate poco solo con questa perché è un po' forte come cosa, ok? L'ultima, um, Gu, invece, vi svilupperà la percezione, potremmo chiamarla, extrasensoriale, in particolare la precognizione, quindi il poter percepire gli eventi poco prima che accadono, e la mh, Chiara udienza, cioè il poter anche sentire delle, dei suoni oltre il sensibile, diciamo così, ma anche portato avanti un lavoro del genere con la U, quindi GU, go, GU, vi svilupperà quella che oggi viene chiamata psicometria, cioè toccare un oggetto, e averne informazioni, sapere di chi è, sapere la sua storia, sapere queste cose qua. Non sto scherzando, naturalmente tanto dipende dal lavoro che uno fa, piano piano, o che non fa. Com'è che si lavora con queste cinque, diciamo, no? Allora, il modo migliore per scoprire tutto ciò è farvele tutte quante, senza problemi voi avrete i doni e lo sviluppo eh, sensoriale, la ricchezza, ecco cosa avrete, la ricchezza che può portarvi gamma. Quindi la pratica è dire per sette volte, in un'unica ispirazione, una di queste sillabe. Vi faccio sentire, così almeno capite meglio vi faccio sentire la sequenza completa come deve essere. Ricordandovi che, insomma, vi faccio sentire così almeno si capisce. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, goe Gue, gue, GO GO GO GO gue, gue, gue, gue, GUI GUI Go go go go go go Quindi questa è la sequenza completa. Si chiama I tesori di Gam e è collegata a una particolare posizione delle mani. La mano sinistra la dovrete tenere sulla gola a, diciamo, abbracciare la vostra gola. La mano destra la alzerete in alto con il palmo verso l'alto, diciamo quasi a prendere qualcosa dal cielo, ma non è che dovete immaginare o visualizzare nulla. Però è in questa posizione mantenuta così, proprio in questa posizione, che farete questa pratica magico-esoterica. Quindi possiamo salutarci per quanto riguarda questo nostro episodio, questa nostra lettera. Spero che ne farete tesoro, spero che praticherete con calma e inizierete anche a conoscerla perché è una lettera proprio che apre le porte, è meravigliosa, è la prima lettera che veramente eh, parla proprio no, della, della creazione proprio, da qui in poi c'è la creazione. Benedizioni a tutti quanti voi e ci vediamo nel prossimo video.